Bisogna subito dire che è un suddito napoleonico, perché a quel tempo la città è francese e Napoleone Bonaparte è ancora imperatore. Siamo infatti nel 1807. I suoi genitori però sono italiani e per la precisione liguri. Il papà, Domenico, viene da Chiavari, mentre la mamma viene da Loano, si chiama Rosa Raimondi. A Nizza i garibaldi abitano, come abbiamo visto, in una casa di fronte al mare e Domenico, capitano marittimo, è comproprietario di una tartana, cioè di un piccolo veliero mediterraneo da carico e da pesca. Giuseppe è il loro terzo figlio, prima di lui Maria Elisabetta, morta da piccola di malattia, e Angelo, che diventerà console del regno di Sardegna-Filadelfia. Dopo di lui Felice, Michele e Teresa. È una famiglia... Piccolo borghese, senza tanti soldi, ma Domenico fa in modo di dare ai suoi figli una buona educazione. Garibaldi, seppure un po' controvoglia, fa profitto dei suoi studi, impara anche a scrivere in modo chiaro, elegante, legge tutto quanto gli capita di mano e cerca anche di fuggire di casa in battello con alcuni amici, anche se viene subito ripreso. Cos'altro? È un bravissimo nuotatore. Io mi credo uno dei migliori nuotatori che esistano, dirà, ed è pronto a gettarsi in acqua per salvare qualcuno. Per Giuseppe, il figlio prediletto, il padre vorrebbe una carriera come legale, medico o ecclesiastico, ma il mare è lì davanti, basta alzare gli occhi per vedere il porto. E nel 1821 Domenico cede. E Giuseppe si iscrive al registro dei mozzi della città di Nizza. Nice. Il mozzo, nell'antica marineria, è un ragazzo tra i 7 e i 15 anni, destinato alla carriera marittima, ma intanto adibito ai servizi di pulizia, di cucine, di coperta e così via. Il primo imbarco è nel 1824. A 16 anni, su un brigantino russo, con il capitano pesante, che Garibaldi considererà sempre uno dei migliori capitani di mare mai incontrati e con il quale Garibaldi si imbarca per un viaggio dal Mediterraneo fino al Mar Nero. Dopo questo viaggio, Garibaldi si imbarca invece come mozzo di rinforzo sulla nave del padre per un viaggio più breve perché arrivano soltanto fino a Roma, ma Roma produce nel ragazzo una grande impressione che rimane sempre viva in lui. Seguono poi altri imbarchi, altre navi, perché il lavoro è lavoro, per anni che lo formano moralmente e gli danno sicurezza di sé, fiducia nel domani, una certa noncuranza nella sfortuna e di sicuro anche molta audacia. Ad esempio, in uno dei suoi viaggi incontra i pirati, in un altro vede un tremendo naufragio. In un altro ancora si ferma a Costantinopoli perché è ammalato, soprattutto gli anni in cui Garibaldi si tuffa sono drammatici per l'Europa. Con una serie di rivoluzioni, il cui avvio si può datare nel 1803 da Parigi, l'Europa si sta scrollando di dosso l'eredità del congresso di Vienna e sta per porre fine all'epoca detta della restaurazione. Pare avviata anzi verso una crisi profonda. Ad esempio, dopo una lotta confusa e sanguinosa contro i turchi, la Grecia si costituisce in stato libero. La Francia e l'Inghilterra sembrano cominciare ad aprirsi verso idee liberali, testimoniando così il fatto che la vecchia Santa Alleanza è definitivamente incrinata. E in Italia, in Italia è tornato a scorrere il sangue, le Romagne insorgono nel 1831 e il capo dei cospiratori di Modena, Ciro Menotti, viene impiccato. L'Italia rimane divisa in sette deboli stati. Ma qualcosa sta cambiando, è accaduto. Dalla Carboneria e dalle altre sette segrete è sorta la Giovine Italia, associazione segreta nelle strutture ma non nel suo fine politico che anzi viene gridato dai tetti. L'Italia sarà una, libera, indipendente e repubblicana. Il capo di questa nuova associazione si chiama Giuseppe Mazzini. Torniamo a Garibaldi. 1831 è l'anno in cui lui diventa capitano di seconda classe e a Marsiglia, pronto per uno dei suoi viaggi, incontra tra i passeggeri, chi lo avvicina alle idee Saint-Simoniane, quelle che apriranno la strada al socialismo moderno. Chi è Saint-Simon? Saint-Simon è un pensatore politico francese che è morto qualche anno prima, nel 1825, di famiglia nobile, primo di nove figli, energico indipendente dalla vita certo avventurosa. Saint-Simon Può essere considerato il fondatore del positivismo sociale, cioè quella filosofia, di quella corrente filosofica che vuole riorganizzare la società su basi scientifiche e industriali. Dopo la sua morte, si sviluppa un movimento basato sul suo pensiero, sulle sue idee, chiamato appunto sensimonismo. In questi uomini che conosce poco garibaldi sente comunque le idee di una nuova religione e da allora apprende che chi combatte per ogni popolo che lotta contro la tirannia è più che un soldato è l'eroe poi la madre di garibaldi dirà mio figlio me lo hanno guastato i salsimoniani ma certo qualcosa sta cambiando nell'animo di garibaldi la vita che fa non gli basta più ed è pieno di inquietudine quando nel 1833 giunge a Tangarong. La città è il porto del grano, dove nelle botteghe affollate è esposto ogni tipo di merce e arrivano marinai di ogni paese del Mediterraneo che si ritrovano poi nelle varie locande. ed è in una locanda che Garibaldi sente parlare della giovine Italia la quale decide di aderire nel 1833 tra l'estate e l'autunno. Come marinaio mercantile, poi, Garibaldi può chiedere e chiede di essere arruolato nella marina militare. Così si arruola per cercare proseliti, una parola che significa seguaci, cioè per cercare adesioni nell'esercito alla giovane Italia e preparare, come vorrebbe Mazzini, un'insurrezione quello che Garibaldi fa anche in modo un po' imprudente, un po' ingenuo, tanto che l'insurrezione prevista a Genova fallisce, lui come altri viene scoperto e deve fuggire. Garibaldi fugge prima a Nizza dove ha la famiglia e poi a Marsiglia in Francia dove però da un giornale apprende di essere considerato bandito di primo catalogo e soprattutto condannato a morte. A questo punto cerca un imbarco sotto falso nome, si arruola come marinaio e lascia l'Europa per il Brasile.